Oroscopo del 27 maggio. Cari amici del Sagittario, oggi gli astri vi sono favorevoli. Salute! Siete pieni di energia. Lo sport ideale per questo periodo è il golf. Alla larga da discipline competitive e di squadra. Potete vincere anche da soli. Lavoro. Il momento che aspettavi da molto tempo è arrivato. Ricontatta quell'opportunità che non pensavi la tua portata. Il posto a cui aspiravi sarà tuo. Complimenti, benvenuto nel nostro team. Grazie, dottor Ingegner Buttazzoni. Oggi l'entrata di Saturno nel vostro segno crea i presupposti perfetti per incontrare la vostra anima gemella. Sarete irresistibili in amore. Acquario e cancro, i vostri match perfetti. Passione assicurata. Evitate ariete e gemelli, perché con loro gli astri non vi supportano. Io comunque sono del Sagittario. E tu di che segno sei? Io acquario. Acquario? Ma è bellissimo, siamo fatti l'uno per l'altra. E Mirko? Hai sentito la notizia di oggi? Quale notizia? Hanno scoperto un nuovo segno zodiacale e. Tu quando sei nato? Il 17 dicembre. E allora non sei più sagittario. Sei dello fiuco. In che senso? Sei dello fiuco? Sei bello fiuco. Sei bello fiuco. Cin cin. Cin cin, salute. Salute. salute. salute. Vuoi salute. Salute. Sei. Salute. no no! Sicuro no? Per voi, Capricorno, la nostra stella si muove nella. casa dei Mettete ordine nei rapporti e con la, la mano. Non e malintesi all'ordine del giorno. Prendete, prendete luce per, per l'antenna. Sono sempre eccezionali le vostre antenne, maestre di telepatia intuito. Oh Fiuco! Il piano di lancio è previsto per il primo giugno. Ottimo. La campagna di marketing è pronta, tutto in linea con il business plan. Perfetto. Mirko! Sono pronte le stime per il budget della tua proposta? Ma, dottor ingegner Buttazzoni, io pensavo... Poi ho portato un piccolo regalo per te Una scatola di cioccolatini Ma io sono allergica alle nocciole Te l'ho detto! Te l'ho detto! Ma... Ma... Basta! Basta! Svizzera. Cosa? Svizzera! Vuoi farla finita con tutto questo. La Svizzera è la soluzione. La Svizzera. Passiamo ora al prossimo servizio. Un biglietto di sola andata per la Svizzera. Allarmante l'aumento del numero degli italiani che si rivolgono ad apposite strutture svizzere per porre fine alla loro vita. Vabbè, okay. abbiamo. Ah, Mirko. Che è Successo. Mirko. Mirko. Così io non ce la faccio più, vado a mettere fine a questa storia una volta per tutte. Nein. No. Aber Herr Frakja, sind Sie wirklich sicher? Ma, Frau Vogel. Vögel, bitte. Vögel. Io non capisco una parola di quello che mi sta dicendo, ma la mia scelta è irreversibile. Lei è davvero sicuro di questa decisione? Sì, lo sono. Ma dove sei stato? Sei vivo? Ci hai fatto preoccupare. Sono andata a porre fine a un incubo. Sono stato in Svizzera a cambiare segno. 17 dicembre, sono di nuovo sagittario.